Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Pokémon Go. Allora, eh, la serie non, diciamo, non è riuscita, non sono diciamo, non siamo riusciti a continuare abbastanza perché ho avuto problemi col telefono, però continueremo gli episodi in un'altra maniera. Allora, innanzitutto eh, faremo degli episodi che saranno dei video reaction della cattura di alcuni leggendari da parte di un mio amico quindi andiamo a vedere come cosa è successo part intanto partiamo con la, il video questo primo episodio sarà il video della cattura di Rayquaza poi avremo Luglia se non sbaglio e un altro che chi se lo ricorda Bleh. Va bene Quindi partiamo Io stavo cercando di schiacciare Qui sul coso il telefono ma Quindi andiamo a vedere Allora Facca di quanto è grande cioè Guarda che roba Lo sta sciottando, Sono in Si riesce a capire 1, 2, 3, 4 5 6 7 allora abbiamo che eh, dragonite è stato shottato da rayquaza in quanti secondi boh, non lo so pochi secondi comunque abbiamo visto che rayquaza usa ha una mossa che è aria assalta, e abbiamo scoperto che i tipi roccia non sono efficaci contro rayquaza e lo staccio. guarda come lo sciotta raga che è fortissimo ci credo che io non riuscirei a prenderlo <ride> fatemi sapere nei commenti sotto se volete con un po' di leggendari contro leggendari dai che lo shotta shot. ciao ciao shottato <ride> dai manca poco metà vita e... ok ora sta Saranno attaccando no, Ma quanti sono? Saranno in 6 In 7 Allora vediamo Abbiamo Raidon Che viene cambiato subito E c'è un Kyogre C'è un Kyogre C'è il tipo C'è entrambi, zio C'è Groder e Kyogre Cioè se si prende anche questo È il top C'è c'erano tutti e tre se se lo prende ce li ha tutti e tre è stato sciottato chiogra va bene di brutto anche Sì quanto è forte ragazzi ah, li sta sciogliendo li sta massacrando uno dietro l'altro guarda quanto li toglie zio e loro non tolgono E sono in sette E non gli stanno togliendo niente Lui con un colpo massacra uno Dai dai Ce l'ha fatta Ok e... Quella che roba è Che è stato imbevuto nel sciapone di Marsiglia Che vai si è strinto <ride> Si è ristretto con... Repellente, imperpazione, polvere e stelle E tanti tanti punti Abbiamo mannaggia squadra rossa prevalenza quindi abbiamo minor ball quindi facciamo che usiamo una bacca dorata e usiamo le premier ball che ci hanno dato vediamo allora primo tiro con palla curva e nessun un tiro discreto ma vediamo non penso che vanno subito il primo colpo In dubito però ha fatto due zio ci è andato vicino ci è andato veramente vicino Ce ne abbiamo 11 di bolle, quindi... Ma l'ha ha respinto. Ah, andiamo a giocare alla pallacanestro, cos'è? Ottimo tiro, raga, vediamo. Qua abbiamo alte probabilità, vediamo. Uno, due, due... L'ha preso! L'ha preso! L'ha preso. preso! Oh mio Dio, preso! Non ci credo! Non ci credo, l'ha preso! Oh mio Dio! Oh mio Dio ce ne due, gli manca il terzo Stio sì, oh. Al 2000 Al 2000 due... No, no, no, non è il 2000 due... È troppo grande, non si legge la scritta Ha terrato la mia attenzione Quindi significa che è discreto Non è eccellente però Cioè io se ce l'ho uno e fa schifo Me lo tengo lo stesso, cioè non è che sto lì Non Ok abbiamo visto Allora questo era il video, come abbiamo visto. La cioè è facile da prendere. È facile da prendere. Sì, ma siamo in due con un Pokémon di merda. Lo possiamo prendere. Siamo in due con un Pokémon di merda. Ce cioè la possiamo fare più o meno. Però... il Pokémon più forte è 1049. Cazzo vuoi prendere tu? Widow vuoi prendere tu? Solo quello prendiamo, solo Widow. Forse neanche. Quindi un guido gigante dopo! Era guido? Ah, il lombrico! Il verno con corno! Il, lombrito, il cornuto! Vedete le come si è ridotto! <ride> Comunque, allora... Ehm, non me aspettavo che lo prendesse perché sono veramente. ho sentito dire che sono veramente forti e leggendari Comunque se riesco io proverò a prendere Facendo un... anch'io adesso il gioco, si vede Mm, praticamente abbiamo vediamo eh? se qua c'è un bel Pokémon leggendario Adesso. di giulio cerchiamo di cercherò di prendere un latias o un latios Eccolo qua ragazzi si vede che mette a fuoco la videocamera è stato se non sbaglio ho fatto anche un aggiornamento da poco <ride> comunque per questo video è tutto il prossimo video forse ci sarà un combattimento con un lugia vediamo se mi arriva il video e... Un saluto a tutti! Ciao! Have it